che è Vinsky in qualche modo che è un po' quello che noi vogliamo fare, no? la, la spettacolarità del genere del, del, del movie Con un'introspezione umana superiore al, al, al, al medio B-Movie con cui uno si trova in Torre. Non aveva a che fare, la storia di un, di un uomo circondato dagli zombie dentro un ascensore ci sembrava perfetta per questo. E in fase di sceneggiatura, siete sei d'accordo? Oh, sì, sì. sì. A ah, Contania abbiamo questo rapporto d'amicizia fraterna da una decina d'anni, più o meno, da quando siamo conosciuti a un corso di sceneggiatura e abbiamo cominciato a lavorare insieme perché siamo trovati da un punto di vista umano e, e cazzoneggiante, per così dire. <ride> e, e da lì questa, questo rapporto va avanti da quel momento. È chiaro che ogni tanto c'è... Qualcosina che, ma è ovvio perché siamo esseri umani quindi ognuno ha più o meno le sue idee però la cosa interessante è che ci troviamo praticamente sempre sulla stessa lunghezza d'onda perché ci piacciono le stesse cose poi parlando di musica abbiamo scoperto per esempio di essere andati agli stessi concerti durante il corso degli anni quando non ci conoscevamo e no beh è stata come sempre un'esperienza che comunque arricchisce soprattutto perché ci divertiamo mentre facciamo queste cose Ecco, parlando di, di musica, la, la, la colonna sonora, chi è che l'ha scritta? Io. Tu? Ah, non sapevo. Sì. Complimenti sì. allora. Su di, di Daniele, sì, sì, quella esatto. qualcosa un po' di e anni, 80. ha fatto tutto l'opposto di quello che gli avevo chiesto, <ride> però ha fatto delle musiche. No, soprattutto sono, sono azzeccate, perché io penso che sia difficile scrivere musica da film proprio per il fatto che, eh, che poi devo va adattata a, a, a quello che avviene sullo schermo, no? Sì quindi non è sempre semplice Beh, è stato comunque anche quello divertente perché c'è stato anche lui che veniva spesso nel momento in cui componevo e mi dava tra virgolette delle direzioni su cui lavorare e questo è stato importante nel film ci sono ovviamente molti riferimenti ai film di zombie classici, film precedenti e le... quali sono le tue referenze più, Guarda, più importanti? all'inizio pensavo che questo film doveva essere molto serio, molto cupo, eh, non, non doveva essere mai ironico, ma poi ho pensato, cazzo, io sono... io adoro film come Evil Dead, La Casa 1 e 2, che giocano molto sull'ironia, L'Armata delle Tenebre, e quindi in fase di preparazione del film siamo partiti da lì, cioè... Non, non ti dico che ho voluto fare un film alla Evil Dead, ma le influenze erano quelle. Sì. Come siete riusciti ad avere l'appoggio la, in produzione della Rai? Beh, devo dire che, questo è che ha... abbastanza difficoltoso, Beh, eh. soprattutto per un horror. Sì, sì, assolutamente. La, in Italia, insomma, come sappiamo, la situazione del genere è veramente solamente un sottobosco indipendente, perché a livelli, diciamo, eh, normali non si fa. Nella industria del cinema italiano normale E noi avevamo, facendo dei film, insomma Un po' più nell'industria, sempre mai dimenticando il genere Facciamo film di genere, sì. assolutamente personali Però abbiamo dei contatti sì. Sì. Allora, quando Daniele ci ha portato questa sceneggiatura Mi sì. ha detto, ma forse i tempi sono un po' cambiati, proviamo sì. Ma senza tanta speranza, sì. farglielo sì. leggere Invece, stranamente, sì. ci hanno subito risposto che gli piaceva tantissimo Che volevano, insomma, partecipare alla produzione quindi ci hanno dato il budget per farlo io credo che in qualche modo la... un po alcuni film italiani negli ultimi anni che non è che sono uguali a questo sono diversissimi sì, certo. però da Gig a Smetto Quando Voglio hanno un po' ringiovanito la, la, la parte che era solo commedia o solo film drammatico insomma no, ringiovanito nel senso che hanno trovato forse una terza cosa no? è un po più di fantasia diciamo nel racconto e quindi questo aperto è un po forse le serie tv cioè in italia è diventata eh, una serie tv che fa audience che è walking dead sì, e quindi questo ha aperto in qualche modo la mentalità vediamo adesso vediamo come reagisce Rai ha, ci, ha, ci ha aiutato a produrlo. Potrebbe diciamo essere distribuito a settembre mi Vediamo, vediamo, non, non si sa ancora. non so Il film in realtà è la prima mondiale, quindi sì. ancora è in fase di cose, però abbiamo distribuzione, vediamo se sarà a luglio. Sì. Ecco, le, le, le, tue, le tue, perché tu sentivo nell'intervista in, in quella che hai fatto dentro, diciamo, dopo la produzione del film, che le, insomma, nel futuro ti piacerebbe fare anche altre cose le tue, tue, tue referenze come appassionato di cinema e è che sono? Ah, eh, io dico sempre che adoro, adoro l'horror mm. il genere con cui sono cresciuto ma forse non è il mio genere preferito mm. io adoro in realtà adoro tutti i generi forse i generi che, che apprezzo di più sono il noir e la fantascienza mm. girare un film di fantascienza o, in Italia diventa, oggi è un eh, diventa complicato poi come hanno fatto i manetti, l'arrivo di Wong hanno avuto un'idea sì, brillante e l'hanno comun, comunque riusciti a farlo. Però, per esempio, adesso, adesso sto pensando a un noir da scrivere che è più un poliziesco. Sì. E... Ti posso dire, ti posso dire sono, adoro, adoro registi come Michael Mann, come uh, Greengrass. Uh, uh, che prendono il genere, lo fanno, lo fanno loro, raccontano in modo loro delle spy stories, dei film d'azione, in modo quasi, quasi autoriale, eh, però il genere mi piace tutto, eh, guardo di tutto. Ecco, le, ho, ho visto, sono arrivato dopo tre minuti che era iniziato il film, per cui diciamo, le, le, con le, con le, quando arriva il primo zombie, diciamo, l'ho visto, però non l'ho visto prima, no? Quindi, poi ho letto nei titoli di coda che c'è Carolina Crescentini che fa, fa l'Arena. Non so se, non so se no, si vede. No, la, la, sì, sì. la voce, si trova solo la voce. Lei come siete riusciti a coinvolgerla? Lei com'è? siete riusciti a coinvolgerla? Ma guarda, come spesso succede queste cose, gliel'abbiamo chiesto e gli ho ha detto di sì. Ah. Eh, nel senso che credo che lei sia un altro di questi attori, attrici italiani, che un pochino sentono questo senso di cambiamento e hanno voglia di provare a fare cose un po' diverse quando ha sentito questa proposta, che era anche una proposta poco faticosa, diciamo, sì, sì, eh, però è stata molto carina, molto gentile, l'ha fatto bene, l'ha registrato un paio di volte, insomma, tutto che è tornata no? poi a rifarlo, prima ha fatto la prima registrazione, quindi in realtà mh, è stato un coinvolgimento molto interessante, e io credo che lo scalino, un certo tipo di cinema italiano, io neanche lo voglio saltare il mio genere, perché già è, è riduttivo, no? È il cinema! Sì. Eh, fare un cinema a 360 gradi, in Italia è una cosa che noi speriamo da tanti anni e forse sta cominciando a succedere. Sì. E, e la chiave, camminando. volevo dire questo, la chiave perché il cinema italiano diventa un cinema a 360 gradi è proprio che questi attori un po' più di esatto. e più bravi forse anche si prestino a farli insomma che vengano a farli. Ecco, eh, dicevano prima loro che avete fatto tutto quanto nei teatri di posa, avete dove? Eh, in un capannone Capatite. Sì, cavalli 16 proprio ah. stai, andando, andando fuori. E... Il settore di cose è una parola grossa. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. E noi abbiamo fatto diventare un settore di cose. Sì. Era, sì, sa, di Bosa, era eh. un magazzino eh. per... però sì. era grande. Era io, 600, ma... no. Allora, prima ho detto che ho apprezzato il fatto che eh, alla fine io mi immaginavo già, ho visto come andava, che lui usciva fuori, mi immaginavo la classica fine identica alla notte dei morti viventi no? che poi c'è Duane jones e che gli sparano e che ne ha ammazzato un altro no e qu quando ho visto che le che lo inquadrano nei mirino adesso finisce allo stesso modo invece ho apprezzato il fatto che non l'hai fatto, no? cioè, fatto però allora, loro mi hanno detto che hanno litigato un po con te per questo sì allora eh, voglio essere totalmente sincero cioè, il finale originale era quello che hai detto te lui veniva ucciso perché pensavo che un personaggio così stronzo anche dopo una catarsi però in era, forse però. Mi giudito era un po' troppo una citazione. Ecco. Però, seguendo i loro consigli, seguendo anche i consigli della Rai, lo devo dire, abbiamo pensato, abbiamo trovato questa idea che secondo me è molto carina del latte, mm. che lo fa ricongiungere con la moglie, sì, senza mai vedere la moglie comunque. No però scusa volevo intervenire per perché in realtà la discussione con noi è stata questa, <ride> al di là di tutto, se la chi mi ricordo che cioè, eh, fai diventa tutto il film una citazione se, se, se fai la stessa file, esatto. al di là del fatto se il personaggio avesse. Michele, ce la dicevamo questa cosa, no? È vero che c'è un arco di trasformazione perché poteva finire così, però purtroppo il capostibile non è anche uno qualsiasi, no? Il capostibile <ride> di tutti gli zombie pupi finisce esattamente così, esatto. se lo fai finire così trasformi in qualche modo il tuo film in una citazione, in una grande citazione di mm. un'ora e mezza invece è qua. L'ambizione è un po' più alta ecco. E poi, scusate. Ho, di recente ho visto un film horror coreano che si chiama Trenti Busan. Sì, visto anch'io. Che, che ho visto pochi mesi fa e mi sono reso conto che ha molte cose in comune con, con questo film e mi fa molto piacere perché io il film l'ho visto, visto dopo, quindi forse abbiamo, abbiamo seguito una strada giusta. Anche il finale è molto simile paradossalmente. Sì. Ecco, le, per, per le riprese, che sentivo che avete avuto delle difficoltà, però avete avuto le, il permesso da, da, da, dal Comune di Roma per, per sì, fare che, per le riprese alla fine? Alla fine sono state fatte ovviamente in ore. Il permesso alla, alla, di chiedere per girare, però sì. insomma eh, non è che si chiede normalmente, mm. eh, si dà. E Ma se, il se, problema se, era svuotare Roma? Eh, infatti. E non la, la potevamo svuotare eh. per i mezzi che avevamo mm. e là non ci avrebbero dato il permesso. Mm. Quindi siamo andati semplicemente alle 5 di mattina, la prima luce mm. dell'alba, in due giorni, diciamo sempre per questa eh cosa: sì, che poi non c'era bastato, non era sufficiente e abbiamo, siamo, abbiamo mandato Daniele un secondo giorno con tutta la truppa di cose, ma soprattutto anche un po' di uso di computer, ah. qualche macchina, qualche persona c'era un po'. episodio importante che ti presente Cristiano Ciccotti mm, mm. e oltre ad essere lo sceneggiatore, il musicista, in realtà una terza, svolge un terzo ruolo per che mm. è l'aiuto regista mm. a un certo punto dovevamo capire noi a che ora Roma era illuminata sì. ma vuota no? e uno dice, no? dice la troupe, po' la palla a svegliarsi alle 5 di mattina e Ciccotti, ti di sveglio io, quindi noi tutti <ride> pensavamo di dormire e Ciccotti la mattina alle 5 se n'è andato a Ponte Sisto, mm. che è quella, la location, sì, sì. per vedere com'era, solo che lui ha pensato che noi volevamo sapere subito mm. <ride> com'era il risultato della sua ricerca. Allora ha cominciato a fare le foto di Ponte Sisto e lui ogni 30 secondi, a una quarantina di persone mm. in un gruppo WhatsApp che dormivano, ha <ride> cominciato a andare pirri, pirri, pirri. ecco Pontesista alle 5 ora, ora sono Ponte le 5 5, 5. Ora... contro campo poi andava quindi quindi è andato all'altra parte e qui una mattina stato terribile stato un esatto, ecco, un un ma, un un ma ripresa, diciamo, la ripresa diciamo con, con eh, il, eh, il drone con eh, il drone, sì. drone. di sì, sì, sì, ora sì, ora un oh, no. era un bel aneddoto, direi che tutto l'intervento è un po' una vendetta, anche perché, io, perché era lui... domenica il giorno che lui ha fatto il pausa, ah, quindi voleva dormire e noi abbiamo girato comunque domenica, perché comunque all'alba la città no, si sveglia, la città si sveglia e inizia a lavorare la mattina presto, invece la domenica si dorme. Ecco, l'interprete principale come l'avete trovato, come l'avete scelto? beh Roya ha già lavorato con loro. È stato, è stato bravissimo, bravissimo. E... anche, anche quello che sì, fa Marcello sì. il poliziotto mi sì, sembra sì, molto bravo. bravo però gli, ha... gli abbiamo proposto, gli abbiamo proposto a... come ha sentito la parola zombie mm. ha accettato automaticamente mm. comunque dice che ha sempre sognato di, di, di, realizzare un film di, di partecipare a un film di zombie e lui spesso la notte sogna di essere rincorso dagli zombie, quindi è proprio una cosa che si porta dentro da tanto tempo. Mentre Camilli, dal attore che fa, Marcello? l'attore feticcio di, ah. di Daniele, mm. che aveva fatto tutti i lavori Però questo è, è il tuo primo film o no? Non ci già fatto altri? No. I pornometraggi, cosa hai fatto? Io ho fatto tre lunghi prima, mm. completamente indipendenti di tasca mia. Mm. Questo è il primo film con una vera produzione dietro. Io ammet ammetto in minoranza che non li ho visti. E quanti, no, no? Sono solo no. film usciti solo sul web, li puoi recuperare, no. si possono vedere, sono molto interessanti. Volentieri volentieri, volentieri, volentieri, volentieri. E voi due cosa, cosa mi raccontate dei vostri progetti futuri? No, noi non progetti che, progetti futuri. che siete un, poca, un pochettino usciti dall'oro, dall dal fantastico. No, diciamo, sì. eh, allora, noi abbiamo progetti presenti, non futuri, mm. nel tempo abbiamo sì. finito da poco il nostro film, cioè, da poco, che da un bel po' un film mm. eh, che con cui andremo adesso a Venezia, mm. in concorso. Mm. Quindi che è? si chiama Amore e Malavita, è un musical eh, nel mondo della camorra. Un musical? Eh, sì, noi però ci tengo, non siamo usciti da, da nulla. Eh, sì, cioè, noi abbiamo un una, oggi, una, come pure Daniele che dice il suo genere preferito, amiamo tanti tipi di cinema e facciamo tanti tipi di sì. cinema però fedeli a noi stessi, cioè, non è che uno pensa a Venezia, poi ci fa un film di manetti, che somiglierà agli altri film che stanno in corso a Venezia. Temo di no. Comunque, cioè, fare un musical sulla camorra è abbastanza una cosa come, come eh, avremmo sì, da questo. Ma... Sì, in e poi di Tembioso sulla camorra si pensa a una, un'altra cosa sicuramente. Sì. Non, è un, non è una commedia sulla camorra, è, è una storia crime dove si svolge a Napoli, quindi diciamo il, i cattivi sono la camorra, ma eh, i cattivi in realtà anche i buoni insomma, si svolge in quell'ambiente. Il mondo della camorra è Però un film, è un film, è un film eh, particolare, molto duro, dove si spara e si canta. Ah. E che che che non mi ricordo quando Alan ha parlato del titolo originale di The End, quale sarà? Perché The End in Italia in un Italia, giorno alla fine sarà il titolo in italiano, in un giorno alla fine. E lui diceva che in inglese era una cosa oscena, quindi Quindi ho fatto mettere lui punto interrogativo. no, no, no ci ha dato una proposta, c'erano tutta una titoli. serie di titoli in realtà, mm. 10, 10, 10 titoli, noi abbiamo mm. scelto uno. lui 10 altre persone 10, Daniele l'ha pensato ad altre, insomma, fra tutti i titoli quello che ci può di più è questo The End il punto interrogativo che stava mm. pensato ad Alan sembrava azzeccato eh. Devo okay. dire, è intrigante sta benissimo dentro al film c'è qualcosa che vuoi dire tra hai detto qualcosa di importante sulla realizzazione del film ti posso dire che abbiamo lavorato cioè ho lavorato con la troupe dei manetti che ho conosciuto in questi anni ti posso dire adesso anche la, la sì, mia truffa sì, e i manetti si sono e mi sono circondato di persone eccezionali che lavorano alla grande e che soprattutto fanno questo lavoro prima con la passione e poi con la tecnica e questo per me è importantissimo e quindi questo film che mi soddisfa molto forse mi soddisfa così tanto anche perché ho lavorato bene con queste persone comunque non sono zombie ma sono infetti infetti sì, sì, sì. Eh, infatti, diciamolo c'è tra... <ride> no, ragione <ride> eh. no, come, come, come Romero <ride> ha sempre detto <ride> I, no? Dai. i zombie non per corrono sa, esatto <ride>